Grazie Presidente, io cercherò di fare un'unica illustrazione di tutti gli emendamenti dal 21 al 27 che riguardano lo stesso articolo, il 4 bis, e in realtà eh, rispetto alla modifica proposta inizialmente, questi articoli vanno a riproporre alcuni dei contenuti, quasi la totalità dei contenuti dell'articolo originale, ma con eh, alcune innovazioni come ad esempio eh, le giuste denominazioni intervenute eh, dall'approvazione della delibera delle sovrintendenze che hanno cambiato appunto denominazione. Quindi mh, non è un, elemen un elemento di contenuto importante, eh, ritengo questi emendamenti importanti appunto perché eh, vanno a tener conto delle dominazioni e a tener conto anche dei pareri degli uffici che hanno appunto voluto il ripristino dei pareri ob eh, eh, scusate, obbligatori e eh, preventivi. Come erano appunto, quindi viene ridenominato l'articolo in preventivi obbligatori, vengono riportate queste parole nel testo, vengono cancellate alcune parole che hanno chiesto gli uffici di poter rimuovere perché evidente potevano generare ambiguità. Grazie Presidente.